a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, legend is back, Eccomi Giada, scusa, ritorno! Ciao, e scusami, ciao bambini e bentornati al Gormiti, gormiti show. show! Come avete visto un sacco di sorprese Gormiti che anche oggi non potete assolutamente... Giada, no, ma davvero? Ma senza dirmi niente, ma così. Giada, grazie. E eh, non dovevi? Fa, è proprio lui? Fa vedere un po'. E, e Tifon. Alfa Tifon. Giada, e allora, intanto ti devo chiedere scusa per tutte quelle volte che ti dicevo che perdevi. Non era vero, non lo pensavo. Giada, Gianni. non lo pensavo. Non lo pensavo. Sei fantastica. Un'amica incredibile, bravissima. Grazie. In Sei gentilissima. Non dovevi. Grazie. Che cosa vuoi? regalino. No. Ma non è per te ma Johnny. Ma Lo so che fai così, non è per te. Poi mi fai, ah ho fatto lo scherzo Johnny, è per te. No. Non c'è bisogno di fare tutta questa cosa. No, no, sono davvero seria Johnny, non è per te. E perché? L'ho preso per il fratellino di una mia amica. Eh, ma uh. sono davvero felicissimo, eh, guarda lo so. che bello. E ci credo che sarà felicissimo, è Alfa Tifo. chi non potrebbe essere felice? Devo svelarti un segreto però. Che è successo? Prosh, shh, non dirla nessuno. No, dimmi, dimmi, mi piacciono i segreti. Ho utilizzato il codice PROMO. Ah che c'era nella scorsa puntata dei gormiti per prenderlo? Il codice promo! Sì, il codice promo! Eh, Giada, ma, ma scusami, dov'era quel codice promo che giro? Eh, devi giro? stare molto attento, eh, perché eh. si nasconde eh, in la puntata. Ma è già nascosto, che lo devo subito segnare, no? Eh, cercano, cercano, magari lo vedi. Eh, Giada, non, non c'è, lo trovo, ma non, non si trova. Vabbè, facciamo una cosa. Che senti. cosa? Una cosa tra me e te, ok? Un segreto, non dirlo a nessuno, soprattutto all'amica del, del fratellino, della sorella. A chi l'hai preso questo regalo? Ah, il fratellino della mia amica. Ok, um, non diglielo perché magari si arrabbia. Tu adesso mi passi lo scontrino mm -hmm. della tua prova di acquisto. Io lo prendo e lo inserisco nel sito così posso partecipare al concorso Vinci Gormiti così finalmente vinco anch'io No Gianni, no no no no no Come no no no no no? No, perché glielo do a lei così il suo fratellino avrà un'altra cosa Eh ma uffa, allora io non partecipo così Ma Gianni, partecipare è tanto facile mm. Allora, Vieni. adesso ve lo spiego sì. Vi basta andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it Ok Mi raccomando, quando fate il vostro acquisto tenete lo scontrino o la ricevuta perché vi servirà per caricarla sul sito e partecipare all'estrazione giornaliera o quella settimanale. Sì, però già dai fino all'11 giugno e, dobbiamo... e manca poco Giovanni, E, dobbiamo, dobbiamo... e ci sono tantissimi premi gormitici, però. Eh. Sì, è giusto, tra l'altro quelli settimanali, eh, te lo ricordi? Quel fantastico eh, scenografia con l'ambientazione pop-up. Il pop-up. Esatto, che è uguale uguale al cartone animato della è serie bellissima. 3. E è insieme, bellissima, E insieme ci sono 11 personaggi della serie 3. Io già da... Corro Quindi subito. correte subito. Corro subito ad acquistare un prodotto, così inserisco la prova di acquisto e finalmente posso vincere anch'io. Ottima idea Giovanni. E e incrocia le dita con me Giada va bene ok <ride> però adesso andiamo avanti perché c'è una bella sorpresa Sì, ma continua a incrociare le dita oh Giada Giada Giada sei pronta per perdere? non sono proprio pronta per perdere ma prima dobbiamo vedere gli ultimi quattro personaggi guarda il video giusto so. Hai visto quanto sono diventati forti, bellissimi, gormitici? Sono sempre, sempre più belli. Ma voi li avete già trovati in Edicora o nei negozi di giocattoli? Correte, eh, mi raccomando. Allora, Giada, sei pronta? Prontissima. Ok, ok, ok. Uh, tra l'altro, l'altra volta abbiamo fatto pure pareggio. eh. Ti è andata bene, Giada, ti è andata bene. Quella è quella perdente, brava. No, questa è quella che vincerà. Andiamo, 3, 2, 1... Queste perdi non piangere, Johnny, eh? Non piangerà, è impossibile. Uh. È impossibile perché ho trovato un personaggio che a me piace davvero tantissimo. Sì. Lo, sai, lo sai? che io tengo molto al Magma. Ok? Sì. Perché c'è cioè, la loro perché, io, insomma, io ho trovato Alfa Uric. Io invece ho trovato Antium! Antium Giada, è impossibile. Perché stai ridendo? Eh, perché contro Alfa Uri, che non so quante probabilità tu abbia. Non si sbircia, carissima Giada. Che numero hai sotto la, sulla card? Allora, sulla card, Giada, preparati perché oggi mi sento imbattibile. Alfa Gormitico, super forte. Il numero 8, Giada, 8, 8. Mm. Io? Il numero 7. Eh, L'ho visto che era il numero 7, però piaciuto. è leggermente più basso, non troppo. Eh, ok, 8 più 7. Posso bravo. ancora vincere? Ah, vediamo, vediamo, vediamo. No. Tu sotto il piede così? Dai, forza. Il numero 3. Davvero? Sì. Guarda un po'. Cos'è? <ride> Anche tu. Il numero 3, ragazzi, però... però per vuoi... un punto vinco... Io sono fortissimo, sono imbattibile, super gormitico, alfa gormitico Giada Mi allenerò così. e ti batterò la Giada, prossima volta Giada, vieni a fare con me il corso per vincere con i collezionabili Non c'è nessun corso Sono Gianni. il maestro, lo sanno tutti Ma senti, facciamo una cosa sì. C'è un nostro amico che vuole farci vedere la sua collezione Giusto e tra l'altro. Andiamo a vedere. Sì, però Giada, io devo mostrare, ti ricordi, la mia collezione della serie 1 I due certo. personaggi Li prendo? Vai a prenderli Vado a prenderli Ciao, Loris! Ciao! Ciao. Oh, come stai? Tutto bene. Tutto bene. Domanda, un secondo Giada, devo, devo interrompere la cosa. Va, vai, dimmi, dimmi se riconosci questi due personaggi. Zephyr e Avok. Zephyr e Avok, oh. sai perché ho in mano due personaggi della serie 1? Perché c'è una super sorpresa! Perché da adesso nei negozi ritroviamo alcuni personaggi della serie 1 e siccome magari qualche bambino non li ha, tu li hai per esempio? Sì, ah, è lui ce li ha. Tu sei fortunatissimo perché magari li hai tutti, però magari qualche bambino non ce li ha può correre sì, nei negozi. Ma ma... lo Zephi, non ce non ce l'ho, Zephyr, ciao! Ah! ah. Ah, ah vedi, vedi, Zephyr lo troverai nei negozi, però per un periodo... Un periodo limitato. Un periodo un po' corto, Vabbè. ma Vabbè, tu... io vedo che hai una super collezione lì dietro, tu sei un super super fan. Eh, cioè, hai, super è, è, un negozio, è un negozio di giocattoli gormitici il tuo. Facci vedere un po', qual è il tuo preferito? Zephyr, Palladium Xator e Ah, allora, wow. Zephyr, allora Zephyr devi assolutamente aggiungerlo alla tua collezione direi perché sei uno dei tuoi eh, preferiti. Certo. Giada... Giada quello, quello Makeup eh. il, il, codi il, il, il, il codice promo. Il codice promo l'hai visto? Sì. Eh, eh, hai visto, l'hai visto anche tu. Con questo eh. codice promo, sai cosa si può fare? Si può andare sull'e-commerce di Giochi Preziosi. È il sito. Il sito di Giochi Preziosi e ci sono tantissime promozioni, tantissime Tantissime novità. Ma adesso facci vedere, hai anche il, il, il sempre in piedi, giusto? Quello che puoi tirare, oh, pugni, i calci. fai dei combattimenti sì, sì, con quello. ce l'ho. Ma ti sei allenato con quello? Sì. Ed sì. è fortissimo lui, è bravissimo. E eh, vinci di solito, eh? Vinci? Sì dai. Sì, eh, certo. Eh, eh. Gormita come te. <ride> certo. Ma il Gormiti Show lo guardi, vero? Sì. Ah, vedi. Vedi, vedi. Ma so. quale parte ti piace di più? Quella delle sfide dove ci sfidiamo io e lui per caso? Quando guardi il Gormiti Show qual è la cosa che ti sì. piace di più? Sì. Sì? Ma sai chi vince tra i due? È un po' confuso, no, è è, è, è no. Vabbè, ma già, ma scusami, ma cioè, non è che è una cosa nascosta, lo no, so. No, ma qualche volta vinco anch'io, vero? Ma qualche Dai. volta? qualche qual volta sì. Qualche volta, Vedi, ha detto di sì ma sì, di sì qualche sì. volta quando sei fortunata. Non è che c'è sempre tutta la fortuna, tu oh, ce l'ho io, sì. ce ma ho... e i cartoni invece li guardi sì. nei gormiti? sì, sì. sì? Ma con ecco, i tuoi gormiti cosa fai? Inventi delle battaglie, delle storie? Come giochi: Le di battaglie. solito delle Bravo. battaglie. Ma vincono i cattivi e i buoni in queste battaglie <ride> i buoni oh, bravissimo palladium in questo caso I, i buoni vincono sempre dai vero sì va bene allora noi dobbiamo proseguire la puntata perché abbiamo tantissime cose da fare sì. per salutarci lo facciamo in un modo gormitico apri le braccia con noi ok? Apri, apri. e adesso... stringi Stringiamo forte, così ci mandiamo un abbraccio ci siamo, virtuale. Ci siamo abbracciati un po' a distanza, eh, perché questo è il periodo, però intanto ci siamo abbracciati. Ti mandiamo un bacione, grazie per aver fatto questo collegamento con noi e per averci salutato. Faccio un grande ciao, ciao, ciao! <ride> ciao! C'è ciao. anche il cappello! C'è anche, anche, ca anche il cappello dei gormiti, eh, sì, come il mio, guarda che bello! Anch'io ce l'ho, anch'io ce l'ho. Ti mandiamo un bacio. Ciao. Eh, ciao. Un abbraccione. Ciao. ciao. ciao. Parlare con voi ci piace davvero tanto E tra l'altro è uno dei miei momenti preferiti Sì, eh. è così bello E partecipare è facilissimo Basta andare sul sito gormitishow.com Vi aspettiamo virtualmente Ora Giada è arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica. Gormitica Oggi ci sono arrivati dei disegni e delle foto Ci ha mandato due disegni Javier <ride> E ci ha scritto Mi chiamo Javier, ho sei anni e sono di Aosta Sono un appassionato di Gormiti come voi E vi guardo sempre sì. Vi mando due, due disegni e spero che vi piacciano ah, Tra l'altro uno ha disegnato Crobus. Poi abbiamo Tifon Saburo, Megalord Voidus Ma Sono davvero bellissimi E poi sono tutti col sorriso Comunque se sei bene. davvero un artista, sei molto bravo a disegnare Complimenti Poi c'è arrivata una foto Ah sì, ok, leggo io Ciao Gianni e Giada, come state? Noi tutto bene? Poco tempo fa c'è stato il compleanno di Matilde E per l'occasione ha fatto realizzare una torta gormitica Con l'immagine creata da lei non trovate che sia molto carina? Vi mandiamo un gorma abbraccio fortissimo e non vediamo l'ora di potervi incontrare dal vivo Matilde e Marco. Speriamo di incontrarci presto e tanti auguri. Grazie Matilde <ride> che ci mandi sempre tantissime cose ormai sei super, super, super, super gormitica. E guarda Johnny che buona questa torta, deve e, essere buonissima. Sì, già, è il momento di mangiare. Questo è sempre io quello che mangia. Eh. eh, vabbè, ma i dolci sono dolci. Le torte di compleanno. Proseguiamo. <ride> ci è arrivato un altro disegno. Sì? E ci hanno scritto. Ciao sono Gianni. Oggi vi mando il mio disegno di titano degli elementi. Spero vi piaccia. Un grande saluto a Gianni e Giada. E si chiama come me. Ciao, <ride> vero, Ciao Gianni, sì. piacere, io sono Gianni. Johnny Gianni. Johnny. Gianni. Johnny. Johnny Johnny. Hai fatto un disegno bellissimo, sembra quello... Wow, ma... Cioè, sembra originale. Ma davvero l'hai fatto solo tu senza l'aiuto di nessuno complimenti complimenti davvero perché è pazzesco davvero molto molto bello eh, con... e se, se anche voi volete mandare i vostri disegni mandateli sul sito gormitishow.com potete mandarci le dediche, i disegni le foto la vostra candidatura per stare con noi virtualmente qualsiasi cosa gormitishow.com già definito la puntata eh sì mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di Youtube iscrivetevi al canale mettete tantissimi like e condividete il video e eh, soprattutto eh. un saluto da Johnny e Giada ciao, ciao. ciao.